Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate In questa parte dobbiamo continuare l'avventura Per stavolta l'avrei cliccato mischia Per sbaglio Sì si sì, si sì. allora Dobbiamo uh, andare nella pista Nella pista a go kart Go -kart. E poi avevo. avevo no li dobbiamo risparmiare, se no l'avrei usato la scorsa volta. Marco smetti. Ed è qui che vi sbagliate i cadiaters. che è okay, Bruce è quello di, di. quel gioco mini gratis. Bello, io ce l'ho sul 3DS. Oh, devo All fare io! De, un attimo. Devo fare io! no, lo devo fare io no perché alla fine non l'ho più fatta allora si sì, che l'hai fatta per piacere, allora. allora no, tocca a me un attimo devo vedere le cose la velocità di tutti lo metterò a volto a fermarsi tocca a me no l'ultima cosa che avevo fatto è il personaggio i personaggi li fai quasi tutti tu perché li freghi sempre No. Dai! Ti prego! Eh, io perché non c'è spazio per i piedi. Ha, è evasore fiscale. Yoshi, Yoshi! Brain ha no, è Brain Kill. Brain ha. Brain kill. Brain Ha. Allora poi vediamo. non si capisce niente. Non è che non si capisce niente, lo devi fare da terra. Brain help! Brain ha No, dice brinca No, dice brinca Ce la fai, sorry. Ce la fai a vincere? Apparentemente no Sorry, ROSS Sorry, ROSS Che di urlare nelle orecchie? Lo fa <susurra> che ti ho urlato nelle orecchie che sto guardando la tv Smettila di urlare nelle orecchie Ma ti urlo io Come fai ad urlare <susurra> una persona? Si fa Match rider, cioè l, um, colui che cavalca gli i fiammiferi. Beh, da... Sì. Che... Magari forse non scritto così, però scritto come partita. Uh... se lo ballare con il cursore. No. Lo... Tu. Ho detto che scegli Mario. Chi è che abbiamo sbloccato la seconda? pikachu volta? Eh, pikachu, no, gli Ice Clubers Lolig e eh, eh, l'abitante. Tre personaggi. L'abitante non mi ricordo di averlo usato. Lo usiamo adesso. Tanto è easy, questo è scritto con È tipo con... identico a fufi Non è tipo identico a fufi per niente. Sarà anche tipo un clone ma il clone più diverso tra tutti. Anzi no, il clone più diverso tra tutti e è. E' Luigi. Luigi. Eh, Luigi, lui, dice, è il clone più diverso. Smash 64 era uguale, era solo la voce che cambiava. E poi bene c'è Galodorf con la carta Falcon. Sparami, sparami, sparami. No, ho detto sparami. Ah! Scusate se mi so più il naso, sono un po' raffreddata. Mannaggia mia, mi sparito il tappo. Il tappo. Tapu poco cocco. La ah, io Aia no, sto volando con i palloncini che non c'entrano niente con Animal cross. Eh, un po' certerlo perché puoi giocare ai giochi LMS, mi sa, sono il costi. Smettila! Perché non ci metti tanto! Perché non. non perché il villager l'ho usato così tipo se no due volte. Quindi non è che posso averla la maestria con tutti. Io okay. prima okay. fare un po' di pratica. Ok. No, tu. <laughs> non sei ok? Votochutlista di bike Link in descrizione al nostro video di Sightbike bike se la più vostra era cioè la moto di un Wario Wow Wow ah, ah. Cosa che vuoi? Wow. No. il Wario No Un gioco io che io cliccherò prima il pulsante Ah! Che <ride> <ride> <Quello> hai fatto? <ride> Adesso stai con Duck Count <ride> Lo so Devi stare prima con Mario lo sai Non è vero Sì stavo a Mario poi ti ho okay, il gioco io <ride> <ride> Sì Sono sempre stato con Duck Count Ci cioè sono 20 ma uguali E comunque l'Oli è Dark counter è da due Duck No è da count duo e sono per intendere bene eh. sono solo due, due. che vado a riparare tipo tutti i di nizio come mai falli fuori due anni mio figlio ti hanno ucciso il cuore del grasso nel navigavo che sta ha bisogno di essere io che ti sei fatto uccidere Prendi la moto e lancialiela. Quanto può essere stupido, non farlo. E dai. Ciao Marco. Vattene! Vattene! Mio dio, ce la fai a colpirlo da vicino con uno smash per farlo volare via. Alleluia. Intanto, uso lo smash finale. <ride> Se, sì, come? no. Intanto uso lo smash video Luigi, soprluigi! No, mi sembra che Luigi, sembrava un alcolico e basta. Growing. Gairowig. E chi te l'ha detto che si dice così? Gyrowing. Gheridos. Sì. Gyarados. Okay. Eh, Gaiados. No, non, non è la stessa cosa. No! Ghie ghi e Marco. Lol. Ignoriamo eh, quello che appena è successo. Ora uso fuffi. Tanto lo butto. Lo butto. Eh, lo butto. Se sono, se sono raffreddato. Ho... Si capisce che si. Sì, è detto questo. Sbagliato. Perché hai scelto Fuffi? Fa schifo! Ho scelto Fuffi perché mi devo levare. Uh, Fuffi, abbasso Fuffi. Lei si ruba i soldi delle tasse. non è vero Fuffi voleva costruire possibly... un <ride> Fuffi. ruba i soldi delle tasse che Yoshi non dà. E Fuffi e Yoshi sono... sono... sono dei bici. <coughs> perché che fu qui, sì, è ruba le tasse e tre vestiti. Marco, fanghe. basta dire queste cavolate. Questa si sì, è l'isola in cui di un sport. Resort c'è lui adesso. Chi, Chi? Chi? L'isola? L'hai comprato? L'hai comprato l'isola e questo lo fanno più giù. Denaro. vi prego l'interno fate giochi su questi prego marco basta parlare ogni secondo ma poi è noioso il video no, no. Non è vero che siamo zitti a giocare no è noioso se uno Brutto. parla se uno parla macchinetta 24 ore su 24 vai gazelle occhi ok, d'occhi ok, che ok, cos'è? Ok. non ci le condizioni ok, allora questo, questo e poi ah, allora, non sta niente per il terreno, quindi metto l'altro con i pugli ah, mm. Comunque quando finirà il let's Quando finirà il prossimo let's play metteremo un sondaggio tra. ok, tagliamo. Ok, eccoci. Uh, oh, quando finirà il prossimo let's play, che non so quale sarà probabilmente Smash, o non credo, che sarà lungo però è il primo che abbiamo iniziato. Il uh, primo let's play che finirà sarà Kirby 64. Sì, vabbè, ma quello continuiamo per, uh, con Galaxy. Sì, non c'entra niente, che sono quelli sbriati differenti, non... Eh, nel senso, per forza capisci con Galaxy, va. al prossimo play metterò un sondaggio tra tre giochi. Che hitbox! Qui con quale... qual è il senso? Tu colpisci verso il basso e quello vola in alto. Vabbè, è Smash, che dobbiamo farci. Marco, no, non mi soglio. io. faccio il personaggio Captain Falcon e poi tu fai i lati, Vedi che li no? feghi sempre. Ma <ride> no, è una tattica buona. Marco, ma che schifo. Cioè, sembrano a che che queste cose durante i video. No. Ma è meno male che lo sai. No. Ok, a chi possiamo usare contro Falcon? Io direi Falco. Falco. io direi Falco. Però non ce l'abbiamo quindi uso lui. Allora seremo Falco contro falco no. contro Falco. Facciamo Mario. Mario è il nostro combattente mm. numero uno. Lui sì che è l'uomo delle combo. Cercavo anche di farne qualcuna. Cosa? Perché c'è il, il. Volo visto. Perché c'ha la spalla sul vestito mentre l'altro ce l'ha? Guarda bene, non è simmetrico mi dà fastidio. Mi interessa, sono partito. Boom! Signori! Tipo, sei entrato oh, dentro di lui e poi gli hai dato un pugno attraverso. Sì, uh. Non serve che, fai, che simuli la scena però, eh? <ride> sì. sì. ma veramente è stata la cosa più bella che tu abbia mai visto in vita. La cosa più bella è, è che io ho ucciso Bowser senza perdere nessun danno. Non importa quello. E la cosa più epica, la seconda è quella quella quello scontro con Alf contro Littleback. Che che io eh, mi ho mi ha fatto lo smash finale e io sono sopravvissuto no, E poi ho fatto io, lo swipe. ci vuole sì, di 0,8 di PV. Mm. Io che potevo <ride> Questo mi sa che non riuscirai a vincerlo. Dovrò vincerlo. sì. Sì. Fare come... il giusto personaggio riuscirò a fare tutto. Intanto se sbagliamo pure gli spiriti. Pff. Alf. Vieni a me, dov'è? Non c'è Alf. non c'è, non esiste. No, vai. Alf non esiste, non può farti del male. Alf. Kabi <ride> Kirby lo userò io dopo alla prossima battaglia. Okay. Jack News. Ah, e Ken e tre allenatori, cioè tre in wifi fi trainer. Vai però i venti sono worse. Smash me, non caso. Ciao Marco. Dopo io dopo... Got me... Sai che avrebbe potuto fare anche quello in auto? Ecco qui i rinforzi sono arrivati adesso marco Pella. perché così pesante Kirby perché hai usato la pietra non c'entra nulla Kirby vedi che è uno dei più leggeri come giusto che sia però se tu usi il martello pure ehm, la pietra mi sembra giustissimo Ma Marco che, che varietà di attacchi che hai. Ciao, sono proprio forte. Lo sai che se ci pensi questo non è l'unico gioco in cui hanno messo tutti i personaggi di Slash? Sì, invece però. Ah sì? Sì, ah, lo basta, lo basta uccidere solo. L'evo solo Slash. No, ma anche. Semplice ed efficace. Io sono detto che l'ho <ride> Invece l'ho preso. Invece Comunque, gli altri giochi sono vele Non c'erano tutti i personaggi. Invece sì. No, invece. Di tutti. Tutti i personaggi di quei giochi. Di dei giochi attuali. Attualmente tipo no, non ti c'era Sonic perché Sonic non era ancora un personaggio di Smash. No, non esiste. Uh, non c'entra nulla. Che fai? Fi Abbiamo finito qui. allora, perché ora ah, mi fai tornare indietro? Tu stai tornando indietro, no. io sono andato avanti. Tu stai tornando indietro, io stavo andando avanti. Ma <coughs> no, che Ruotiamo fai? le emporie. Comprare tutto. Oh, ok. Gli spiriti che non saremo noi. Oh, uh, uno spirito. Professor sword chops Ok, lo facciamo solo perché c'è un baule là e perché bisogna farlo Potremmo versi super dopo una mossa paralizzante, non è affari non non miei. Um, attacco. Questo è easy, lo batto in due secondi, uso eh curve. Sì, vabbè. Uso curve per fare veloce. E poi chiudiamo l'episodio forse. Mm, sì, come no? È dura troppo poco vediamo se c'è qualche Perché altro spirito spazzo vediamo se c'è qualche spirito spazzo <tossi> questa canzone mi ricorda i vecchi tempi in cui io non piangevo aia no, <ride> <ride> Ah Questo vi ricordo i vecchi tempi in cui giocavo a Donkey Paul Cal. Visto? Denied, subito, col martello. The De Denied. De eh. Latios e Latios Ci dispiace oggi per tutti i rumori che si sentono. <ride> ti ho fatto aprire il <ride> prima possibile. Ok, ora vediamo un giro. Fai camminare a me perché io so.. No fai camminare a me. No, io conosco bene la strada. Ben... Marco, fai camminare Marco. a te. Marco? Eh, ok, non serve che metti pausa. Serve invece perché apparentemente non ti stavi fermo. Che c'è un portale, non ho ancora. Lo faremo alla fine. Andiamo un po' di qua. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, qui finalmente possiamo andare ovunque. Vediamo sì. di qua. Qui c'è. Qui c'è quello potentissimo. Facciamo questo. Vai. No, no, no. E fai no. paura. Qual è l'ultimo, proprio dopo i boss. Uh, personaggio. Ok, devo andare di qua. Dobbiamo farlo per forza. Marco. Possiamo. Come si arriva di là? Non lo so. No, non lo so. Perché okay, qui nella foresta c'è qualcuno... Quello oui. spirito è potentissimo. Vivi. Solo potentissimo. No, non lo sei. Questo qui. Potentissimo. No. No, no cosa. Ah, boh. Ecco c'è un portale. Vediamo un pochino. Qua su. Niente, qui intanto il ghiaccio si è sciolto, eh, quindi possiamo andare liberamente. Andiamo qua su ed ecco lì. Marco. Ok, vediamo uh, qui in giro. Ma oh, tu che cosa? non basta nulla mm, eeeh allora un attimo vedi papà come si fa? Uh, dov'è che non siamo andati ancora? Uh, mi sa che è obbligatorio per ora dare nei portali allora inizieremo da in basso a sinistra <coughs> Sì, come no Marco in basso a sinistra c'è un portale Andremo lì prima di tutto, vero? Sì. Cos'è? Sì. Ah, non ti ricordo l'inizio del gioco. Allora era questo di sicuro. Questo è lo scorso video. Andiamo a questo portale. No, è... no, non è... Non quello... Ho detto un bassasso a sinistra. Forse eh. ti sembra un basso a sinistra. Quello è un portale, però. Um, quello lì, tipo quel buco nero, con gli occhi rossi, che ti sembra? Un attimo, ah si, sì, sa che ho sbagliato. Io quando Marco? Su, allora vediamo dove siamo. Si, sì, ok. Questo quindi prima di prossima... primo no? Posto. Perché entra già gioco e nel prossimo video, cioè la... siamo stati 20 minuti. Cioè siamo stati... Non andare avanti, mio dio, non spoilerare. Nella prossima parte, Marco, smettila. Nella prossima parte di Super Smash Bros Ultimate Continueremo Nella prossima parte di Super Smash Bros Ultimate Cercheremo di andare avanti un pochino in questo portale Quindi ci vediamo alla prossima Ciao